buona insieme ah 99 a 1 ma assolutamente chissà eh 190 ah eh. ah ah Con quanta precisione? Segue me. Le macchine. L'avevo già fatto io e prima. Una macchina freestyle. Adesso <ride> quando succede nella vita reale, ti dentro la macchina. Fuori il cane del <ride> bozzo. Provi il sottofondo... Dog Bowser E stanno partendo in 5 minuti 20. capisco ho investito uno non mi ucciso la polizia nemmeno facessi questo cioè Non è mica tanta roba Stai zitto ro c'è troppa legge in questa Io odio la burocrazia che vuol dire burocrazia? Beh, uh. Beh, uh. la voglio una burocrazia! Eh? No, in realtà ho sentito più tuo fratello ridere e urlarmi. Che che qualsiasi cosa sta facendo, che te. Cosa Stai facendo? Reazione, azione. Azione, reazione. Fui. Oh, no, c'è l'autostrada. qua. Oh, Aia yeah. Ho fatto un bel clip Dove stai? Dosalira Vengo io e vieni te like ne premuto Vai like we'll we'll like un po' più indietro Guardami ci... Ci... Aspetta, guarda, ti metti così. Mettiti! Tieni premuto R1, guarda quell'altro. <ride> Tieni premuto R1, poi muove la levetta in avanti. E poi la muove verso il basso. E eh, niente. Allora, ho spaccato il mattone Aspetta aspetta non ti preoccupi okay. guarda come si fa fatto a con R1 si fa la sgommata Anch'io con L1 ho tirato fuori un canne mozze, non so È vero <ride> No, io intendo con R2 <ride> Con L1 si fa la e con L1 ho tirato fuori un canne mozze <ride> lo no, volevo dire R2 io Il personaggio è venuto nel mondo, nel... Ti prometto la jacket è Un po' canne mosse, cazzo ti raggiungo. Si deve prendere la rincorsa. no Solo si può fare. Guarda Andrea, guarda cosa so fare. Ui, dove si leggenda Ma cosa c'ha? Vuoi entrare su cartellone, basta Clicca Guarda che trucco faccio io Ouch Il Borba Trick Mi metto con la schiena per terra e te ci salti sopra Il Burba Trick Mi, mi metto li, con li, la schiena Si sì, sono riuscita ah! Facciamo il giro della mappa in bici. No, okay. Ci cioè, abbiamo provato già io e Andrea a piedi. È e' punto, siamo in bici. Tu, tu, tu, tu, tu. Sì. Bene. Perché Io mi dimentico perché... delle cose e Gennaro me le ricorda. remember man, sembra il nome della napoli. remember man. Guarda questa, sgommata me. Non mancata vedi che destra uno. Che cane mo ce POM <laughs> Con, no, L1 con L1 puoi fare le scomate Con L1 <ride> <ride> <ride> adalia, ho tirato fuori in canne C'è ce l'ho davvero delle <ride> L2 non te col cale moto Aspetta ZAP Aspetta Ui! Sono <ride> so partito di pancia. Tutte avventure fantastiche, fra acrobatiche, tanti avversari da battere, e l'orza e volontà, anima il passo di carica. Sulla tua nuvola magica, ovunque c'è da combattere, e lotti con le alta, sei veramente fortissimo, ma tu non sai dove arriverai. E con le seghe che devi sperare, ti speretti a regciore un po'. Batti per trovare il drago e il dragombo e dentro delle sette sfere Dragombo, però nessuno sa dove sta la la <tossate> e tu ti batti per il drago e il dragombo e vedi tutto il suo potere Dragombo, però a tu tu non c'è più Dragombo! Dragon Boss, sì, l'uomo mi spezzo il cuore, Dragon Ball, go, go, go. E per trovare le Boss! maciche, per con la mia davanti a te. E Boss! il tuo sentiero Boss! sei un yeah. due Boss! a c o per trovare trago drago e dragombo dragon il drago delle sette sfere e il dragon ball però nessuno ha dato pesca Finito? finito? Eh, sì ok <truzioni> Allora siamo sincro.